Allora, le ultime 15 giornate la ruota di Torino non ha tirato fuori l'8, questo significa che adesso, che sarà la sedicesima, per la legge dei grandi numeri e un po' che non esce l'8, l'8 avrà più probabilità di uscire. I ragazzi si sono impegnati, hanno giocato tante partite, le hanno partite tutte, però si sa, la legge dei grandi numeri ci garantisce che prima o poi, prima o poi, vinceranno. Allora, che cosa afferma la legge dei grandi numeri? La legge dei grandi numeri, prima di tutto, parte da eventi indipendenti l'uno dall'altro. Cosa significa? Significa che non si influenzano l'uno con l'altro. Se per esempio io lancio il dado questa volta qua, avrò probabilità un sesto che esca per esempio il 5 il lancio successivo sarà indipendente dal precedente di Con conseguenza al secondo lancio avremo di nuovo probabilità un sesto che esca 5 la legge dei grandi numeri dice che all'aumentare dei tentativi, dei lanci, degli esperimenti casuali la frequenza relativa si avvicinerà sempre di più a quella teorica. Quindi, se io lancerò tante volte questo dado, che cosa succederà? Che le volte che è uscito il numero 5 rispetto al numero totale di, di lanci fatti, sarà sempre più vicino a un sesto. Adesso cosa proveremo a fare? Proveremo a lanciare il dado e a vedere questa legge dei grandi numeri. A seconda del numero che uscirà, è uscito il 4 benissimo noi sulla nostra tabella segneremo che è uscito il 4 al primo lancio quindi è uscito una volta gli altri numeri al primo lancio non sono usciti quindi segnerò uno 0 per ciascun numero e alle frequenze relative sarà uguale al numero di volte uscite fratto il numero di lanci quindi 0 0 0 1 1 su 1 fa 1 0 0 lanciando una seconda volta 3 andremo a segnarlo qua 0 0 è uscito una volta il 3 è uscito una volta il 4 nel primo lancio 0 0 sulla tabella delle frequenze relative avremo un mezzo perché su due lanci è uscito una sola volta il 3, un mezzo perché su due lanci è uscito una sola volta il 4, 0, 0. Abbiamo lanciato il dado altre volte completando così la tabella, però questo non ci dà una prova empirica di che cosa dica effettivamente la legge dei grandi numeri. Quindi per evitare di lanciare 10.000 volte questo dado ci avvaliamo del software R Vediamo il programma N10000 significa che noi faremo 10.000 lanci sequenza lanci è la memorizzazione dei numeri casuali fra 1 e 6 poi memorizziamo le frequenze assolute calcoliamo le frequenze relative come le frequenze assolute diviso il numero di lanci fino a quel momento effettuati calcoliamo la differenza come la frequenza assoluta maggiore, meno la frequenza assoluta minore, e la differenza fra le frequenze relative, come la frequenza relativa maggiore, meno la frequenza relativa minore. Adesso visualizziamoli in dei grafici. Questa qua è la frequenza assoluta del numero 1, questa è la frequenza assoluta del numero 2, del numero 3, del numero 4, del numero 5 e del numero 6. Adesso invece andiamo a vedere le frequenze relative. Ecco qua la frequenza relativa di 1, di 2, di 3, di 4 di 5 e di 6. Quella che vediamo è la differenza fra le frequenze assolute. Questo qua è l'intervallo all'interno delle quali si trovano tutte le mie frequenze assolute. Che cosa ci aspettiamo invece dalla differenza fra le frequenze relative? Ci aspettiamo che questa tenda a 0, perché la legge dei grandi numeri ci dice che la frequenza relativa tende alla probabilità teorica dato che la probabilità che esca un qualsiasi faccia del dado è un sesto la differenza fra, due, fra un sesto e un sesto è 0 allora la differenza fra due frequenze relative all'aumentare dei, dei lanci deve tendere a 0 vediamo che questo accade ci chiediamo quanto effettivamente sia largo intervallo al decimillesimo lancio e andiamo a visualizzare gli ultimi mille numeri. L'intervallo all'interno del quale si trovano tutte le mie frequenze relative è di 14 millesimi. Si può dire che la legge dei grandi numeri è stata confermata. Quella con cui ci si confonde spesso è invece la legge dei numeri molto grandi. Infatti se un evento ha probabilità non nulla di avvenire con un numero sufficientemente grande di eventi, questo capiterà. Ed è il motivo per cui qualcuno prima o poi al Superinale 8 vince, perché ci sono stati milioni e milioni e milioni di tentativi fra tutti i giocatori.